Domenica 20 e lunedì 21 settembre si vota per il referendum sulla legge costituzionale, recante modifiche agli articoli 56, 57 e 59 della Costituzione, in materia di riduzione del numero dei parlamentari. I seggi saranno aperti domenica dalle 7 alle 23 e lunedì dalle 7 alle 15. Se prevarranno i sì entrerà in vigore la legge che a partire dall'elezione delle nuove Camere ridurrà il numero dei parlamentari elettivi dagli attuali 945 complessivi a 600 totali, 200 senatori elettivi e 400 deputati. Se prevarranno i no, l'attuale numero dei 945 parlamentari elettivi resterà invariato mantenendo 315 senatori elettivi e 630 deputati. Per maggiori informazioni visita il sito del Ministero dell'Interno www.interno.gov.it.